Che penso? No, penso che sia importante diciamo, affrontare certi argomenti e farlo anche in teatro, non soltanto sui giornali, cioè per motivi diciamo, di inchiesta giornalistica. E credo che, che sia politicamente scorretto rispetto a quello che pensiamo normalmente della politica fatta dalle istituzioni, dai partiti, dai sindacati, e quindi in un certo senso la, la scorretta rispetto ad una scorrettezza cioè, è una litote insomma dove due negazioni affermano credo sia interessante che nel teatro si faccia un discorso politicamente scorretto non penso che sia costruttivo fare spettacoli dove si parla contro, lo so, contro i disastri ambientali contro... adesso non vorrei prendere qualcuno degli spettacoli che stanno magari in rassegna credo che nel teatro noi abbiamo la possibilità di di, di vedere direttamente nella sporcizia del linguaggio e quindi e non è un caso insomma, che, che, che il teatro moderno e contemporaneo nasce dalla sagra rappresentazione e quindi da, da, da, da, dall'uccisione di Gesù Cristo gli spettacoli che, che condannano Erode e Ponzio Pilato sono spettacoli mediamente noiosissimi Nel, diciamo, i, I discorsi corretti, giusti, antirazzisti, antifascisti è giusto farli fuori al teatro, il teatro invece ci abbiamo la possibilità di toccare con mano il peggio diciamo, della de nostra cultura e del nostro linguaggio.